Qua. Buongiorno e benvenuti a un altro video dell'Innerside Project Questa volta siamo sul Monte Mia Nei pressi di Stupit, quindi Cividale Sempre nei dintorni Questo è il bivacco o ricovero del Monte Mia Andiamo subito a dare un'occhiata dentro Premetto subito che dal mio punto di vista è un ottimo bivacco Ma ha un paio di problemi Allora Facciamo subito una rapida valutazione di quelli che sono i nostri quattro criteri. Fuoco è ottimo perché, oltre alla legna già preparata che abbiamo comunque ripristinato, il attorno è pieno di legna, molta legna secca e quant'altro. E lo spargherino è veramente funzionale. Piccolo problema: qualche simpaticone si è portato via la griglia, quindi era il fuoco relativamente basso, altrimenti si rischia di fondere il contenitore per la cena. ma comunque detto questo, visto che è un problema al quale si può ovviare senza difficoltà il fuoco si becca al massimo del voto acqua, ecco, questo è un problema la cisterna c'è, d'accordo? l'acqua chiaramente non potabile perché è piovana ma si può utilizzare come al solito quindi non dovrebbe essere un problema la difficoltà sta nel fatto che probabilmente i tubi che sono collegati con la cisterna sono spaccati all'interno del muro. Infatti, io non so se Martina riesce a inquadrarlo a farlo capire, magari, un qua, per terra, è un lago. Noi siamo arrivati ed era già un disastro così. Chiaramente, pieno di cacchi di ghiaccio, di boh, quello niente di particolare. Si può anche pulire e sistemare per poter bivaccare. Inoltre, andando poi a parlare proprio del pernottamento non c'è nessuna struttura adatta per pernottare qui però essendoci uno spazio abbastanza grande il riparo da vento pioggia c'è calore del fuoco c'è per quanto mi riguarda sono molti che una tenda qua dentro una volta la trama pulita generale quindi da quel punto di vista non è male per quanto riguarda invece il ristoro siamo totalmente a zero questo bivacco aperto si trova a 1000 metri d'altezza hanno fatto fuori tutto non c'è niente sono due bottiglie vuote, cacche di ghiro, cacche di ghiro strumenti inutili, un, due penne e tre stendardi che sono lì da chissà quanto tempo. Purtroppo le condizioni di manutenzione di questo bivacco sono praticamente zero. È incredibile che lo spider sia in queste condizioni, cioè è buonissimo, quasi, quasi stona con il resto dell'ambiente, ciò cioè, nonostante è un ottimo ripasso ma non è che mi il bivacco è composto da tre blocchi, questo è il blocco principale, sempre aperto, che ripeto è un ottimo ottimo riparo come punto d'appoggio, d'accordo? anche perché qui attorno abbiamo tutto, c'è addirittura un po' di lattughina che è stata piantata laggiù, oltre ad un albero di nespole che è giù di là, dal quale abbiamo anche approfittato di qualche frutto e poi c'è questa struttura che purtroppo è chiusa probabilmente deve essere un rifugio di caccia o qualcosa del genere noi abbiamo cercato di trarre più informazioni possibili a valle ma nessuno sa dire niente di preciso questo sembra un capanno degli attrezzi abbiamo visto l'uscita per una piccola stufetta sul, sul retro e questa è un'ulteriore struttura chiusa e ancora non è finita. Quindi qua il monte mia è pieno di faggi e di abeti rossi. Quindi anche a livello di sopravvivenza c'è parecchio cibo da tirare fuori dagli alberi, dalla terra. L'ultima struttura che andiamo a vedere è Diciamo la struttura originale che era stata progettata per questo bivacco, o almeno questo è quello che ci hanno detto, che è questa. Che purtroppo è chiusa, d'accordo? A Valle ci hanno detto che è necessario avere il permesso della forestale per poter entrare qui. L'hanno chiusa, una volta era aperta, Unicamente perché eh, purtroppo vandali e incivili di ogni genere hanno rubato di tutto, rubato mobili, rubato materassi, distrutto i letti e quant'altro. Sembrerebbe che adesso la forestale stia lavorando, o il comune d'accordo di Pulfero, stia lavorando per rimetterla a posto. Noi non potremmo entrare, ma c'è da confessare una piccola cosa. Vieni qua. Facendo il giro del bivacco... Abbiamo trovato questa finestra aperta, da qui siamo, lo mettiamo entrati facilmente all'interno del bivacco e abbiamo trovato un ambiente veramente ben tenuto, cioè nel senso mobili nuovi, materassi ancora imbustati, armadi e addirittura quattro posti letto con una struttura che permette di scaldare l'ambiente in pochissimo, senza contare che c'è anche uno, un piccolo sparger, e un gruppo elettrogeno, sia qua che là. Quindi, in realtà, il luogo ha un potenziale incredibile, solo che è stato lasciato a se stesso. Sarà anche colpa dei vandali o quant'altro, non lo possiamo sapere che la gente sia stufata di tenerlo a posto perché poi ci arrivano su masnade di persone a, a distruggerlo. Resta il fatto comunque che è, è totalmente inutilizzato, ci sono ragnatele che sono vecchissime, animali morti e quant'altro. In fin della fiera la valutazione che possiamo dare al bivacco MIA è un buon CPU o un CB, d'accordo? Perché fornisce un ottimo punto d'appoggio, ci si può riparare, l'ambiente ti può dare tutto quello che può servire per nutrirsi, ripararsi, creare ripari, eccetera eccetera, non manca la legna e l'acqua si riesce a tirare fuori con una certa facilità, basta bollirla. Un vero peccato che sia in pessime condizioni di manutenzione. Tra l'altro da qui si arriva sul monte MIA in 40 minuti, sulla cima, ed è uno spettacolo veramente epico. Un vero peccato per la manutenzione. E questo è quanto.